Ciao a tutti, noi siamo al mare a Mondello, come potete vedere siamo messi che giriamo. Stai fermo, dove sei? Sto, sto comandando io. Ma cosa mi stai comandando? Stai fermo che stiamo allagando qui. Ora anneghiamo. questo è l'ultimo messaggio di addio prima di annegare. Stai fermo! Ora che non tocco più! tocco io. Ma che cosa tocchi tu? Mi fermo! No. Dove sei? Non dietro, dietro, vedi! Stai fermo! Oh, che relax, ragazzi! Oh. Buon lunedì a tutti! Buon lunedì e buon... Buon cosa? Ancora Buona vacanza! Buone vacanze, perché è cominciata adesso le vacanze come noi! Starbug si sta annegando da solo e dice che mi guida sì. già qua non tocchiamo qua, sono le cose scure fammi spostare ci sono le scure ci sono le cose scure nell'acqua <ride> ci sono le alghe l'energia le le le, oscura nell'acqua le alghe, ci sono le alghe ma eh. che bello vi faccio vedere la panoramica sei? ma sta andando lì sotto? Sta andando lì sotto, vi sta lasciando qua da sola? ve ne rendete conto? da sola mi sta lasciando allora cominciamo a nuotare anche noi? andiamo eh, tanto bene ma qua è più fredda, è più fredda. se staggallo è più salata semmai vi faccio vedere la spiaggia dall'altra parte ragazzi sto annegando praticamente con questo telefono che tengo con una mano Uh, mi faccio vedere? Oh no, che no, no, no, no, no, no. è fredda! adesso <ride> allora, sono su, sono sotto, ho pedicato. No, sono così, cala. Sì. Ragazzi, più metti i piedi sotto, più fredda sarà. Io ancora non tocco. Io non ti tocco. Ma tu tocco io. Io non tocco. Io tocco tocchi Guarda. io non tocco sto negando Guarda. Guarda come tocca. aspetta aspetta fammi vedere no? è meglio l'acqua so. oh ci voleva un bagno sì, sì, sì, sì. Ma ci arrivi? Sì che ci arrivo. Se ci arrivi tu ci arrivo anch'io. Ciao a tutti ragazzi, dopo una giornata di mare come vedete mi sono un pochino bruciata e sono esattamente le 11.05 di sera, quindi le 23.05. Noi abbiamo mangiato ehm, una cosina veloce ehm, alle 7 del, del pomeriggio, eh, quindi poi facendo un altro bagno al mare e ci è venuta fame tornando a casa tardi perché siamo tornati circa un'oretta fa il tempo della doccia e tutte cose guardate cosa ci stiamo mangiando noi alle 11 di sera e lo faccio vedere mozzarella con pomodorini e due carciofi è tanto pacifico perché noi abbiamo fame guardatevi cacciaofino, cacciaofino delle uniche di sera. Mm, buonissimo, la giornata si è conclusa così, un bacione a tutti e buonanotte.